nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia larga che io ho deciso di chiamare maxi onde per poterla realizzare io ho utilizzato due cake della cake cotton dell'adrian wool che è questa bellissima cake da 100 grammi che misura 350 metri il colore che ho scelto io è il colore 17 che ha queste sfumature che vanno dal rosa antico al rosa mh, pelle al uh, azzurro polvere se lo vogliamo chiamare così al grigio e io trovo dei colori che sono perfetti per l'estate per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato due cake di cui me ne è avanzato un po quindi potevo fare anche la maglia più lunga da mettere sopra del fusone ma io volevo realizzare questa maglia da mettere soprattutto quest'estate quando andiamo in piscino al mare e quindi mi va bene sopra i pantaloncini come la sto indossando in questo momento però ripeto se siete una taglia S con due cake la potete fare anche più lunga e naturalmente se la fate più stretta rispetto a me potreste farne anche un copricostume per una taglia M invece vi occorrono tre um, gomito tre, tre um, Pancake, se la volete fare più lunga, ma se la volete come me anche voi due cake bastano, perché come vi ho detto a me mi è avanzato un po', quindi se dovete farla un po' più larga, quindi aumentare eh, di un motivo, non direi non di più perché comunque potete vedere mi va veramente grande, quindi per una M due cake fare la maglia va bene, se invece la volete fare anche più lunga prendetene tre taglia L, invece vi occorrono tre cake come sempre in descrizione vi lascio il link al mio sito filati Elsa, da cui potete acquistare il mio, stessa, il mio stesso filato anche in altri colori, voglio mostrarvi altri due colori, prima di tutto questo questo qui che è lo sfumato oceano e che quindi ha le sfumature adatte per le onde a renderla ancora più combo perfetto tra nome e filato o anche queste sfumature che io ho chiamato eh, terra che ha queste sfumature del beige eh, del, qui sembra un rosso scuro ma in realtà è un mattone eh, quindi beige chiaro, beige scuro quindi proprio i colori della terra oltre a questi naturalmente ci sono altri colori ah, un'altra cosa, io ho lavorato con un centro numero 4 vi parlo un po' della creazione è semplicissima in realtà è un giro che va sempre ripetuto quindi veramente semplice si realizza in pochissimo tempo anche se dovete farla più lunga non vi preoccupate ci mettete veramente poco tempo perché il giro da ripetere è anche molto eh, semplice la eh, lavorazione ve la mostro quindi è data appunto l'effetto ondo non solo è creato eh, dal filato ma anche appunto dal motivo che abbiamo scelto perché come potete vedere qui si creano appunto queste effette onde e un'altra particolarità che ho dato alla maglia è stato il modo di cucirla ho cucito insieme una Onda, se vogliamo chiamarla così avanti e indietro sia da questo lato quindi due che da quest'altro lato lasciando però qui libero senza cuciture e anche qua è libero in modo tale da avere questo scollo molto largo e eh, questo altro ehm, forellino qui che rende questa maglia molto ehm, estiva detto ciò, spero che anche questo primo lavoro prettamente estivo vi piaccia non è il primo perché abbiamo fatto anche la tramaglia abbinata alla borsa granny quindi diciamo che queste nuove eh, creazioni per quest'estate vi piacciono, che desiate realizzarle se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo facebook La Libertà di Uncentare Speruzzare oppure potete taggarmi su Instagram vi ricordo inoltre che se volete farvi realizzare da me qualche creazione potete contattarmi tramite email o tramite i canali social in modo da metterci D'accordo, e um, detto ciò, quindi, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra maglia o copri costume, ancora non ho deciso, ehm, utilizzerò il filato dell'Adrian Bull Linea Cake Cotton. Il colore che ho scelto io è il colore 17, ma sapete che trovate anche altri colori disponibili sempre sul sito. Lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e io ho montato 182 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 13 catenelle, quindi per una taglia M vanno bene aumentare solo due eh, motivi, per una taglia L maglie. Massimo quattro motivi non andate a aumentare tanto perché, come ho detto, ogni motivo sono 13 catenelle. Quindi, due motivi in più sono comunque 26 catenelle. E secondo me vanno più che bene per una taglia m. Quindi, tre motivi, quattro motivi in più per una taglia L vanno più che bene. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base. E vado a fare altre due maglie alte, una e rientro due. 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre 3 maglie alte una due e 3- catenella di separazione salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una catenella entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 3 maglie, maglie alte, 1, 2, e 3 catenella di separazione salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una catenella entro nella seconda e alizzo una maglia alta non chiusa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e alizzo un'altra maglia alta non chiusa catenella di separazione Salto una maglia entro nella seconda e vado a fare una maglia alta catenella di separazione. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme quindi salto 2 catenelle, entro nella terza, e vado a fare 3 maglie alte, una, due, e tre-2 catenelle di separazione. 1, 2. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le, tre le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e alizio una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è il giro che dobbiamo andare a ripetere eh, questo è il motivo che andremo a ripetere per tutto il giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Allora, questo è il giro che dovremo sempre andare a ripetere, però giustamente qui abbiamo una base diversa rispetto a quello che abbiamo adesso andare a lavorare. Quindi il giro è quello, ma vi faccio vedere come andarlo a fare, adesso che abbiamo una base diversa. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle. andiamo a realizzare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro e vado a fare altre due maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione 1 e 2 rientriamo dentro e andiamo a fare altre 3 maglie alte quindi una due e tre catenella di separazione Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione si ricomincia da capo, quindi entro nell'archetto di, di due catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella, realizzo una maglia alta.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 Catenella di separazione ricomincio da capo. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, come vedete è uguale a quello di precedente ma abbiamo una base diversa, ma vedete che si sta già creando questo effetto onde. Prima di andare avanti, naturalmente io ripeterò il giro fino ad arrivare agli scalfi, volevo dirvi una cosa. Ho iniziato una, una sorta di collaborazione uh, con un sito che si chiama Domestica. In questo sito vengono, um, sì, ci sono dei corsi online uh, che sono inerenti a tutto eh, ci sono dei corsi online di uncinetto de, per lavorare delle maglie ferri uh, dei corsi di cucina dei corsi di fotografia dei corsi di disegno veramente è un sito che uh, ho scoperto e ci sono rimasta davvero entusiasta l'iscrizione è gratuita quindi se uno si iscrive non deve pagare nulla e paga solamente i corsi che vuole seguire sono corsi che um, hanno dei prezzi veramente imbattibili sono bassissimi mio padre ne ha già deciso di seguirne sta già seguendo uno di cucina eh, perché ne è rimasto eh, veramente eh, sorpreso eh, sono um, dei corsi eh, dove ci sono dei video eh, dove ci sono dei professionisti di ogni settore che vi parlano in quel corso eh, e non solo questo avete la possibilità comunque quando acquistate questo eh, corso di poter vedere i video e i video possono andare da video di sei ore a più ore a seconda del corso che state seguendo eh, e um, avete la possibilità di seguire questi corsi quando volete voi appunto perché sono dei video tutorial eh, non a livello amatoriale come quelli che faccio io ma girati in studio eh, con dei registi quindi veramente sono fatti per bene e si vede tutto sono molto esaustivi e quindi avete la possibilità appunto quando acquistate questo corso di poter vedere i video quando volete e inoltre questi video vi rimarranno per sempre non andranno mai cancellati inoltre se volete seguire più corsi inerenti a più cose ci sono anche dei pacchetti base che vi permettono di risparmiare ulteriormente se volete acquistare appunto questi corsi ogni tanto poi mettono anche dei pdf eh, in omaggio gratuiti che potete scaricare io vi lascerò in, in descrizione il link a questo sito che si chiama appunto domestica e anche dei link che vi portano direttamente ai corsi che io ho trovato interessanti vi metto quello che sta seguendo il mio papà um, e naturalmente vi seguo mi metto anche un corso, appunto. Per l'uncinetto e per i ferri e anche un corso di um, fotografia, eh, più che fotografia sono quelli là che vi insegnano a come usare determinate app per migliorare le foto, eh, renderle più patinate mettiamola così, um, e ripeto l'iscrizione è gratuita, uh, mi piace potervene parlare perché veramente ci sono cor tantissimi corsi, uh, io sono interessata ad alcuni corsi di fotografia eh, che voglio seguire, quindi man mano che seguirò qualche corso vi metterò naturalmente sempre il link e ve ne parlerò tantissimo. Uh, questo perché appunto è iniziata questa collaborazione perché li ho scoperti ho parlato con che ci lavora dietro le quinte e li ho trovato molto molto molto competitivi è un corso che ha um, eh, c'è cioè un sito eh, europeo nel senso che trovate anche eh, um, dei video in lingue straniere ma sottotitolati in italiano quindi anche se volete seguire un tutorial eh, di e acquistare questo corso eh, però il corso è in inglese non vi preoccupate perché comunque è sottolineato in italiano e come vi dicevo potete seguirlo voi non sono dei corsi in cui c'è bisogno la presenza una volta acquistati questi video tutorial ve li potete guardare quando volete e trovo questa una cosa ottima soprattutto per i prezzi che davvero sono bassissimi quindi come vi dicevo in descrizione vi lascerò il link a questo sito um, in modo da potervi se volete iscrivervi e dare un'occhiata a qualche corso se vi può interessare come vi ho detto vi metterò anche dei link a dei corsi che secondo me sono veramente Carini da poter seguire. Detto ciò, come vi dicevo, ripartiamo ritorniamo al nostro lavoro. Io continuerò a lavorare questo giro fino ad arrivare agli scalfini, Vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto. Perché, come vi ho detto, devo ancora decidere se fare una maglia o se fare invece un copricostume. Sono molto indecisa. Eh, però. Anche se sarà una maglia e non sarà un copricostume, non vi preoccupate perché quest'anno di copricostumi ne faremo tantissimi, come di vestiti, ho detto quest'anno cambiamo un po', quindi ci diamo di nuovo a queste cose che a me piacciono tantissimo, soprattutto perché quest'anno spero di andare al mare, visto l'anno per scorso alla fine ho visto solo la piscina, quest'anno voglio andare al mare. Detto ciò, ci vediamo più tardi allora ho terminato uh, la maglia fino ad arrivare agli scalfi e ho ripetuto il giro per 31 volte quindi dal basso agli scalfi 31 giri a questo punto sono andata a mettere i marcatori per mettere i marcatori sono andata a contare le mie ondine io ne ho un totale di 14 le ondine sono formate dai due gruppi di tre maglie alte separate da due catenelle e ne ho messi 7 dietro e 7 avanti mi raccomando se avete un numero dispari quindi per esempio ne avete 15 l'ottavo mettete 8 dietro e 7 avanti mi raccomando quello in più quello di spariva sempre messo sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno quindi la maglia tende a tirare di più per mettere i marcatori naturalmente sono andata a metterlo tra i due le due ondine quell'ultima davanti e la prima dietro stessa cosa da quest'altra parte adesso andremo a lavorare sempre lo stesso punto ma lo lavoreremo in giri di andata e ritorno e andiamo a lavorare in questa maniera semplicissima perché vi faccio vedere andiamo a fare le nostre solite maglie bassissime per trovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a lavorare le 3 catenelle che sono stata prima maglia alta e di nuovo le altre due maglie alte 1 e 2 2 catenelle rientro altre 3 maglie alte, quindi la lavorazione è identica, vi faccio vedere soltanto come finire il giro e come riniziarlo e sarà quello sempre il giro che andremo a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, sono quasi arrivata al marcatore, sono arrivata quindi alla mia ultima ondina e vado a lavorare normalmente la mia ondina, quindi andiamo a fare 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle... 2 catenelle di separazione, si rientra andiamo a fare altre 3 maglie alte in questa maniera. E adesso, quindi, il nostro giro è terminato. Giriamo la lavorazione e di nuovo, andiamo a fare delle maglie bassissime per trovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a rifare il nostro lavoro, quindi è veramente semplicissimo passare dal davanti al dietro la lavorazione, quindi andare in giri di andate e ritorno e non più in giri di tutto tondo, io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro sia avanti che dietro e poi come andare a cucire sulle spalle. Ho ripetuto il giro sia avanti che dietro per 10 volte quindi il mio giro per 10 volte per quanto riguarda la cucitura, come potete vedere, non sono andata a cucire dietro avanti per tutta ehm, la lunghezza dall'esterno all'interno, ma sono andata a cucire tra di loro soltanto eh, i due ventagli, i primi due ventagli e i secondi dai secondi ventagli, sia avanti che dietro. Come cucire che ho fatto, ho preso a due filo: ho, ehm, ho passato il filo tra i due ventagli dove ho l'archetto di due catenelle per un paio di volte, e mi sembra tre volte in totale, e poi sono andata a fare un piccolo nodino per chiudere bene la lavorazione. E ho fatto questa cosa sia da questo lato che da quest'altro lato, in modo da avere questo scollo molto carino perché comunque ha l'effetto onde, e qui avere questo bugrellino che va proprio sulle spalle. Uh, detto ciò, quindi la maglia è terminata perché io non ho intenzione di fare alcun tipo di bordino ma lasciare la maglia così come è venuta.